Buongiorno a voi, vi propongo di leggere Le avventure di Pinocchio scritto da Carlo Collodi. Le avventure di Pinocchio sono il romanzo più importante scritto da Carlo Lorenzini, conosciuto come Collodi. Collodi è un appellativo che gli viene dato eh, traendo origine dal paese natale della madre. L'opera è rimasta intramontabile perché parla di questo ragazzo, di questo burattino che sogna di diventare un ragazzo ma che deve attraversare tantissime vicende, tantissime avventure per poi raggiungere il suo fine. Ma la cosa più interessante è che inizialmente appunto, Pinocchio era stato realizzato e scritto per una rivista mh, dedicata appunto ai bambini e che la conclusione primaria cioè la prima stesura di Pinocchio si concludeva con eh, la scena in cui egli eh, a seguito appunto della sua dissennatezza moriva impiccato ovviamente tale scena non... Non venne accolta con, eh, positivamente e quindi Collodi eh, fu costretto a dare continuità al romanzo fino a dargli una degna conclusione, cioè una conclusione positiva, e eh, che ci porta appunto ad avere un burattino eh, che diventa un bambino vero. Ma ci sono tanti aspetti da analizzare dell'opera, perché in sé la trama è famosissima, conosciutissima, ci sono degli aspetti un po' diversi rispetto al magari film della Walt Disney che abbiamo visto tutti da bambini, eh, però mh, bisogna attenzionare più che altro alcuni aspetti che non vengono esaltati alla prima lettura. Innanzitutto, come il libro cuore, eh, del quale vi ho parlato già la scorsa volta, anche con l'Odi, ci offre delle linee guida morali, però queste linee guida non sono delineate in maniera chiara eh, come ne, nel libro Cuore di De Amici, anzi vengono eh, lasciate all'interpretazione del lettore perché vengono assunti questi ruoli, queste morali da diverse figure. Il romanzo inizia subito con una scena notturna. Ci troviamo quasi in bilico fra romanticismo, verismo, eh, ci sono scene gotiche come l'impiccagione o, o i conigli becchini o ancora c'è un'estrema po povertà presente nel libro. E, basti pensare già nelle, nelle, nelle prime pagine quando Pinocchio viene completamente travolto dai morsi della fame e allora va verso il muro perché vi è una pentola in realtà quella pentola è disegnata quindi questo ci mostra quanto si industri eh, il povero per ehm, aglietare la sua triste condizione e, e allo stesso tempo eh, insegna anche ai bambini quanto non devono dare le cose per scontato soprattutto se si è in condizioni umili come lo era Pinocchio non so se vi ricordate la parte in cui proprio nei primi capitoli in cui egli appunto fame e il padre gli porta da mangiare due, due, pere, due mele e, si rifiuta di mangiare la buccia si rifiuta di mangiare il torsolo e inizialmente vuole soltanto um, il corpo cioè le parti più succose del frutto poi in seguito avendo ancora fame mangerà anche le bucce avendo ancora fame mangerà proprio anche il torsolo quindi questa già è la prima lezione che ci dà Collodi. In seguito ne avremo tante altre, perché eh, ovviamente eh, la storia di Pinocchio è un continuo tira e molla fra ciò che è giusto e ciò che realmente diverte il lettore, perché se Pinocchio è intramontabile lo è proprio per le sue marachelle, cioè per ehm, essere sempre andato oltre la strada che gli era stata designata ehm, per aver vissuto tante avventure che lo hanno più volte messo anche in pericolo Mangiafuoco voleva utilizzarlo come legna per arrostire il suo animale e Marlecchino lo salva il... Che ne so, il, il contadino eh, che lo eh, lascia fuori e lo fa diventare il suo cane da guardia quando è diventato un ciuchino. Gente che lo vuole, eh, vuole farne con la sua pelle un tamburo, quindi diciamo che ne attraversa di vicissitudini Pinocchio. Però alla fine eh, avrà sempre, eh, tornerà sempre sulla retta via, ovviamente. Ad esempio, anche la storia del di Lucignolo, Lucignolo arriva nella storia in un momento in cui Pinocchio si era redento perché Pinocchio stava vivendo con la Fatina, aveva deciso, era già quasi un anno che frequentava la scuola, aveva deciso di fare il bravo bambino, di diventare un bravo uomo e arriva Lucignolo eh, che gli... Scombina i piani, li stravolge la vita proponendogli di andare con, eh, insieme a lui al paese dei Balocchi, eh, che comunque eh, e qui poi si trasformeranno in ciuchini. Quindi eh, diciamo la vita di Pinocchio, per quanto egli cerchi di fare il bravo, viene sempre stravolta da un aneddoto molto più divertente. Eh, però allo stesso tempo Pinocchio è buono, è buono perché crede realmente, è talmente ingenuo quando crede eh, nella versione, diciamo nelle, mh, nelle parole del gatto e della volpe, però alla fine imparerà anche in quel caso la lezione perché quando li troverà alla fine lemosinare gli eh, dirà e voi perché non avete cambiato la vostra strada, le vostre abitudini, siete tornati al... A percorrere la retta via e si vedrà il cambiamento quando avrà la fatina bisogno di soldi per le cure Pinocchio gli darà tutto ciò, le darà tutto ciò che aveva a disposizione e, e rinuncerà ad acquistare forse voleva andare voleva acquistare delle cose che gli servivano ora non ricordo perfettamente quindi alla fine Pinocchio diventerà un bambino vero però quei tre puntini col punto esclamativo ci fanno e supporre che probabilmente non, diventerà, non abbandonerà completamente il suo essere un po' ehm, giocherellone o comunque il, ehm, la sua vita avventurosa soltanto perché è diventato un bambino vero fra le tante interpretazioni che vengono date all'opera quindi le tante curiosità eh, che, che possiamo trarre eh, ho pensato di... Ehm, citarvene qualcuna fra le caratteristiche, le critiche che ho letto, eh, volevo evidenziarvene due. La prima è in merito ai personaggi. I personaggi in questione sono sì, sia uomini che animali. E gli uomini sono ambivalenti: cioè hanno in sé sia uno spirito malvagio che uno spirito buono. Ad esempio, Mangiafuoco è pronto a bruciare vivo Pinocchio pur di arrostire il suo capretto, ma allo stesso tempo, per, eh, quando è dispiaciuto, starnutisce. O ancora il. Eh, eh, il contadino, come dicevo appunto prima, che eh, non esita un attimo a far diventare Pinocchio il suo cane da guardia e a lasciarlo fuori, eh, però allo stesso tempo... Appena eh, egli è compiange il defunto cane che poi tanto santo non era perché si era alleato con le faine, non so se ve lo ricordate, appena però Pinocchio cattura le faine lo lascia immediatamente libero. Quindi diciamo ci sono entrambe le parti nei protagonisti, nei, protagonisti, nei personaggi, eh, negli umani. Per quanto riguarda gli animali, gli animali sono sempre buoni. Il, la colomba addirittura decide di portarselo in volo fino dal babbo che è in pieno in alto mare eh, oppure il pesce cane che gli salva la vita il cane che gli salva la vita ehm, insomma ci sono tanti animali che sono buoni mentre gli animali che in realtà sono cattivi sono quelli che hanno abiti umani se ci fate caso indossano abiti umani il gatto e la volpe hanno gli stracci il gorilla che eh, de, decide di condannare Pinocchio per diversi mesi è vestito come una zecca garbulli, insomma. E seconda interpretazione critica che viene data al romanzo è, è appunto quella che viene definito Collodi un femminista. Dice: Se leggete bene le opere di Collodi trovate che tanti riferimenti eh, escono fuori dagli schemi, dai preconcetti che vi erano in quel momento storico presenti in Italia, perché ad esempio le cure, l'amore, eh, materno, l'educazione, eh, gli affetti e Tutte queste cose erano eh, affidate alla donna, mentre l'istruzione era affidata all'uomo. Bene, con Lodi capovolge questa struttura eh, ideologica, e anzi, affida alla fata turchina i castighi, eh, gli obblighi, eh, l'educazione, quella ferrea e religiosa, diciamo, mentre affida le cure, eh, che di solito sono eh, rivestite da una figura paterna, al padre che appunto si sacrifica eh, per Pinocchio sacrifica anche il suo giacchino eh, che si prende cura di Pinocchio che lo consola ecco questi sono alcuni degli aspetti che volevo evidenziare quindi potremmo definire Collodi addirittura un precursore dei tempi uno, eh, un uomo che già ha lottato per la parità eh, e per, eh, per la parità dei sessi quindi spero che la mia recensione un po' particolare del romanzo di Pinocchio possa essere da voi gradita. Vi mando un bacio e a presto. Ciao ciao!